Queste, per chi poi se le vorrà vedere, sono tutti i numeri fatti per Benino: che a noi non ce ne frega niente. S sì, ovviamente, questi numeri ci fanno vedere. Poi uno è contento, va a vedere, mi fai vedere in questo punto che valore c'ha, in quel punto che valore c'ha, quando, cosa vuol dire essere troppo vicini al sole, troppo lontani, eccetera. È una cosa incredibile, si ottengono dei numeri che ora non vi sto a raccontare, perché non ha senso, però era giusto fare questo, perché poi voi lo vedete a casa, vi fate, vi fate i conti, tanto non ci credete, lo so, e, e, e vedete come stanno le cose. L'universo è un frattale, il pattern vale anche per la velocità di rotazione della Terra. La velocità di rotazione della Terra, guarda, l'algoritmo fondamentale è questo, 23, 92, 4, 5, 9, 23, 9, cioè 24 ore. 24 ore non ci sono, sono 23,9. 9. La, la giornata è siderale, è un pochino più corta. Se te la moltiplichi per 60 minuti, la moltiplichi per 60 secondi e la moltiplichi per 360 gradi, ottieni questo strano numerone qua. 86.128 per 360, ok? Benissimo, questo numerone qua per 360 è esattamente 100 pi greco al cubo cioè ma chi te lo dice a te che la terra gira come pi greco ma perché dovrebbe essere così ma perché non ha senso e dove sono guarda che il numero è... sapete cosa vuol dire 100 pi greco al cubo diviso 2 alla 32 2 alla 32 è la 32esima frequenza del la a 432 Hz perché sono tutte frequenze di 2, le frequenze calcolate musicalmente su base 2 sono quelle pitagoriche, le ha fatte Pitagora. 69.26, ma noi abbiamo proprio 69.115 che è il numero classico, del, del, del, del, del pattern di Arthur de Carri, no? quel numero lì 23,92,45 è anche un numero statistico perché cambia in realtà nel tempo ed ecco perché c'è questa piccola differenza 69,1 contro 69,2 quando vai a fare questi conti scopri che questi numeri 2 a 32 ma perché 2 a 32? sì certo è la frequenza di pi greco sì certo però è anche 2 per 69.11 per 72.89 per 431.8 al cubo 2,32 preciso cioè, vedete come la matematica in realtà non è neanche la matematica, sono i numeri del pattern. Eccolo qui. Questo 69.150 ci si trova anche nelle mutande. Cioè, è, è uguale a tutto. Eh? Ecco. Ora, eh, per oggi, in questo istante mi fermo qui e poi continuiamo oggi pomeriggio. Ma qui c'è da capire una cosa fondamentale cioè chi ha costituito le piramidi sparse nel mondo in questa sede non ce ne frega niente, ma quello che ci interessa è comprendere che lui le ha costruite su un pattern che aveva dentro di sé. A noi ci possiamo chiedere, un pattern che aveva dentro di sé che era fatto sull'ologramma, ci possiamo chiedere, ovviamente non sono gli Egiziani, no? non, ha, non ha niente a che fare questo con gli Egiziani, ma eh, era qualcuno che ne sapeva di più, ma anche no. Perché noi il pattern l'abbiamo dentro, l'abbiamo dentro di noi. Poteva essere anche un uomo della pietra, sostanzialmente, non aveva le capacità di costruire una piramide, ma dentro di sé inconsapevolmente avrebbe avuto comunque gli strumenti per costruirla in quel modo lì. Perché noi costruiamo tutto con il pattern, perché esiste solo il pattern. Allora non è il caso di andare a cercare gli alieni eh, per forza, eh, che siano legati a Orione o no. Si, si può dimostrare che poi un. Corrione c'entra molto poco, fa parte del pattern anche lui sostanzialmente, ma la cosa importante è comprendere. Guardate che cosa abbiamo fatto. Abbiamo preso, costruito un pattern e l'abbiamo messo sullo spazio per far vedere le cose nello spazio, come si muovono. Ma si può fare anche sul tempo. Perché se si fa sul tempo, il pattern ti dice come è andato il passato, ma se sposti il grafico, dice anche come prevedibile il futuro ecco oggi pomeriggio prevederemo il futuro mi fermo qua. c'è qualche domanda per il momento ok Nino, vieni direttamente facciamo. Non facciamo le cose convenzionali, che noi veniamo da voi, ma siete voi sul palco. Siete anche giusto, Corrado? Sì, sì. Sono anche noi i protagonisti. Ovviamente, certo, certo. Parte. Allora, Lino lo conosco, che è stato anche a Verbagna, perché è di là, quindi... Stare Velocissimo. Ok. Sì. Quando, prima, sì. quando prima ci dicevi che riprendevi i numeri di, di, di partner di... di... Artman Vabbè. e Carri. Perfetto. I tuoi modificati o i suoi i loro? No, modificati? no, i miei modificati, I sempre, modificati. sempre. Certo. i miei modificati, ah, no, certo. di un centimetro, Perfetto. certo. Quindi adesso potremmo chiamarlo ormai il pattern di Malagna. Di malagna. <ride> ah, sì, eh? sì, sì, <ride> va bene, sì, sì. se mi piace di più, io direi di sì, è fondamentale, mm. <ride> grazie. Grazie a te, qualche altra domanda? Prego. Allora, raggiungamo una. No, no, se, prego, se il partner viene applicato sul cervello sì. nei, punti, nei punti che eh, non riusciamo a utilizzare mm. tramite una simulazione mentale, sì. è possibile azionare in teori, sì. quei punti? Sì. allora in teoria sì, eh, perché questa cosa poi è, è importante oggi, è importante per far capire alla gente che esiste questo pattern, perché sapendo, cioè avendo consapevolezza che esiste, nelle tue simulazioni mentali lo simuli, lo vedi e lo riconosci, quindi fai un passo avanti, cioè fai prima certo, cioè il tuo lobo sinistro è contento perché ha una razionalizzazione che gli permette di permettere alla parte animica di fare il miracolo, perché se no il lobo sinistro dice, eh, a me mi hanno detto che i miracoli non si possono fare, non te lo faccio fare assolutamente, certo, grazie la voglio chiedere soltanto una cosa: ma tutte le sue fonti, lavori, bibliografia, ma le sì. saranno reperibili? Le sono so. sotto, sì, a volte sono tagliati, ma ci sono tutti nei lucidi. Nei, nello slide, assolutamente. Okay, I slide saranno reperibili, poi? Cioè, assolutamente sì. Ok, Va bene, grazie. Prego, Prego. io ho fatto il primo color di dinamico flash. Ah. sì. Vuoi rispondere eh, sono a questo? È andata molto, molto bene per circa nove mesi. Sì. Dopodiché si è ripresentato il problema. Sì. Con questa nuova situazione Corato, mm. che veniamo a conoscere oggi, che la spieghi, avremo una nuova consapevolezza per avere una nuova coscienza? Sì. Sì. Eh, perché io devo fare questa cosa qui? Perché io vengo da una, vengo da una scuola eh, che è quella del. Del, fare, del, del capire come funzionano le cose, quindi non posso fare dei discorsi neregiani che vengono lasciati così perché il mio cervello si eh, rifiuta di cambiare il pattern, di cambiare, di fare il miracolo se la mia parte maschile, cioè razionale, non è stata convinta che le cose stanno così allora so, dopo riesco a uh, agire sulla parte animica la quale insieme alla parte spirituale fanno il miracolo quindi io devo essere convinto di questa cosa qui e questo mi porta a cercare di dare all'altro, chiunque esso sia, la mia stessa convinzione, pensando che l'altro funzioni con il mio stesso cervello. A volte non è così. A volte bah, uno che gli dice, guarda, a un bambino piccolo, guarda che te ti sei fatto male perché sei caduto, e il, um, e però se ti baci la ferita tre volte, e ti sparisce il dolore. Il bambino lo fa e gli sparisce, perché avendo avuto la fortuna di non andare a scuola, ha Ancora un cervello normale. Un effetto placente. Esattamente. Quindi. Allora invece quello che succede per tantissimi altri che purtroppo siamo la maggior parte che siamo andati a scuola ci hanno detto che i miracoli non esistono. I miracoli se c'è li fa solo Gesù. perdonami. È il modo giusto per riconoscere la strada giusta. Beh, un... In due parole. Sì. Grazie. Sì, ovviamente è... Il modo giusto per riconoscere la strada giusta, che è il modo giusto per me, che però potrebbe non essere per un altro. Mi Immagino che è per la maggior parte della gente, però non è detto che sia per tutti. Però sì, perché romperci le palle con questi numeretti? Per far capire che noi siamo i creatori dell'universo, perché quando te lo vedi con i numeri, lo capisci, ce l'hai sotto mano la cosa, e torni a casa e dici ma cazzo, a me non mi riesce, mi deve riuscire perché so che si può fare. Sapere che si può fare hai fatto dei, dei due passi che te devi fare, ne hai fatto uno, devi fare solo l'altro, è più facile così. Prego, grazie, prego. Adesso vedrò tutti quelli che vogliono fare domande dopo, perché io già ho già visto che non li volevate fare, adesso non c'erano altre domande, perché così l'appetito più mangiato. Certo, allora, sì, sì. la mia domandina sarebbe. Per capire se ci ho capito qualcosa, sì, sì. allora e, ebbene, a me così, sì, è di ebbene, nella conversione angolo radiante, eh, stai radiante? Sì, anche sì. angolo eh, diciamo misura qualsiasi. Sì. Sì. No, che vuol dire? Facciamo che questo è un angolo e questa sì. è una misura, ma questa misura sì, cioè è uno spazio, uno spazio sì. monodimensionale, sì. diciamo in questo caso sì. Questo spazio io lo devo vedere nel cerchio, cioè è la corda o è una riga? Perché poi mi cambia la proporzione di tutto il uh, resto delle cose. Aiuto! Uh. No, è eh, forse. Mm. Prova a dirlo in un altro modo. Proviamo. Allora, l'universo evidenico è fatto con una lunghezza, che è l'asse dell'energia, e uno sì. spazio. La caratteristica fondamentale di questo universo è che lo spazio-tempo è sempre fisso, cioè lo spazio e il tempo devono essere uguali tra di loro, perché spazio diviso tempo è uguale alla velocità e deve venire fuori 1, cioè in unità di massa atomica e la velocità della luce è 1. Eh, quindi qualsiasi cosa succeda, questo è rigido, deve rimanere qui. L'unica cosa che cambia in questo universo flat, piatto, è l'estrusione sull'asse dell'energia. Apro una brevissima parentesi. L'astrofisica La, ehm, moderna dice questo. L'universo è un ologramma estruso sull'asse dell'energia. Sembra, a, con i calcoli che hanno fatto loro. Eh, in questo universo qua, dove questo cambia, vibra e fa delle cose, io ho dei vettori. Questi vettori sono delle freccettine. Queste freccettine qui, sul piano dello spazio-tempo hanno una proiezione. Noi non vediamo il vettore generale, noi vediamo la proiezione. Però tutte le volte che io questo lo vedo in un universo fatto a cubo, quando uso le coordinate toroidali, cioè quelle flat, quelle di quella do... specie di doppio cono, devo usare coordinate toroidali dove quella superficie lì è un volume non è una superficie, cioè è una cosa moltiplicata per 3 dove non c'è una X e una Y moltiplicata, c'è cioè una X per una Y per una Z. Tutte le volte che io faccio il passaggio dall'universo toroidale al piano spazio-temporale, mi cala una, una, una, una dimensione. Quindi se io ho qui un punto, so che nello spazio-tempo globale quello sarà una linea. Se qui c'è una linea, so che quella è una superficie. Se qui c'è una superficie, so che di là è un volume. Que allora, cosa succede? Suc eh, so. eh. succede, succede che eh, a volte è più facile vedere le cose qui sullo spazio-tempo e quindi vedo superfici dove sono superfici. A volte bisogna fare il passaggio in alto, prendere questi volumi, lavorare tra di loro e poi tornare in basso perché io sennò non ho la possibilità di vedere perché quelle sono nove dimensioni, tre dello spazio, tre del tempo e tre dell'energia che sono quindi tensori, neanche vettori, quindi è un grande casino. Ok. <ride> Grazie. Posso... <ride> Grazie. Allora, posso soltanto, già... lo so che io dico solo stupidaggi, però almeno per gli stupidi come me, se ce ne sarà qualcuno, però no, va bene. Allora, immaginiamo, immaginiamo di ehm, stare parlando oggi di come costruire un televisore solo che noi pubblico, noi comuni mortali cioè non te, noi comuni mortali non sappiamo cos'è un televisore perché non l'abbiamo mai visto sì. però tu ci stai parlando che della situazione che esiste una macchina o esiste un modo per vedere delle immagini e ascoltare attraverso il tempo e lo spazio. Ma noi non abbiamo mai visto questo televisore. La domanda quindi che ti faccio è, è possibile che un domani tutto quello che stai dicendo potrà essere racchiuso in un comodo televisore dove... Non possiamo più avere problemi di misunderstanding, non ho capito, sì. e avere la chiave veramente per gestire certo. con un click. Allora, non è una battuta. No, no, cioè... no, no, certo, certo. Eh, Scusa per la domanda la, stupida. No, no, Le, ne... la risposta è stranamente semplice. Mm, Noi lo abbiamo già, questo televisore. E che cos'è? La stanza del Triade Color Test. Ah. Va bene, così. Ok. <ride> Sembra una domanda preparata questa. No, e invece no. no, no. Sembra una preparata. Eh. Una domanda, per rispondere il... uh, Innanzitutto volevo, io volevo ringraziare Corrado perché Corrado sì. si è fatto tutti i calcoli che, che pari, noi eh. ci siamo dovuti fare. Vabbè, voi avete fatti i chilometri, lui ha fatto i calcoli, la sì. sì. E sì. ci ha dato uh, spesso sì. la grammatica a pensieri che nascevano dentro di noi, perché mente, anima, cioè voglio dire, ci ha dato la grammatica. Uh, la domanda che volevo fare a Corrado era uh, cioè esiste un universo, Corrado. Esistono più universi, esiste l'antiuniverso? esiste l'anti-Corrado. Sì. <ride> grazie, grazie, grazie. grazie, grazie, ah, grazie a te. Te qua, allora, eh, rispondo: sì, magari una risposta alla tua, anche <ride> se sembra una domanda un po'. Dunque, eh, esiste un solo universo. La mia risposta, la mia risposta è: sì, esiste un solo universo. Quello dove siamo, una scatolona dove siamo dentro noi. Perché ti dico questo? Perché all'interno del nostro universo, noi allora qui devo fare un discorsetto un po' semplice, però state attenti. All'interno del nostro universo noi potremmo essere ingannati da qualcosa che sta fuori dell'universo e che ci inganna. Quindi noi, qualsiasi tipo di formula matematica che noi stiamo elaborando qui dentro, in realtà non è vera, è un teorema ideale. È ingannevole. Inganche. Questo dice sostanzialmente il principio di indeterminazione di Heisenberg, questo dice il eh, teorema di Gödel sulla indecidibilità del sistema, e, eh, eccetera, eccetera. Quindi sembrerebbe che da dentro la scatola noi non si riesca a vedere quello che sta fuori. Dentro la scatola... Questa, c'è cioè una cosa fondamentale, che sono tre cose che sono identiche e uguali a quelle che ci sarebbero se ci fosse un fuori. E sono il moto circolare, il valore zero e il valore infinito, perché non sono um, relativistici. Lo zero è zero in tutto l'universo, sia dentro che fuori, perché è un concetto del nulla. E il nulla è nulla fuori e nulla dentro. L'infinito è infinito fuori come è infinito dentro. Detto questo, ci poniamo di fronte a un problema, il problema della particella nella scatola. Te c'hai una scatola, in questa scatola c'è una particella che ci che si muove così. Quando te questa scatola la allarghi, la, i, gli stati quantici di energia della particella, che sono uno qui, uno qui, uno qui, uno qui, uno qui, diventano sempre più bassi, sempre più bassi, sempre più bassi, e poi tutti gli stati quantici diventano e collassano in un unico stato. Di, di energia zero. Più la scatola è lunga, più l'energia è zero. La pallina si dice in questo problema che non può uscire dalla scatola perché il potenziale della scatola è infinito, cioè le pareti sono alte alte alte alte alte, alte e la pallina tu, tu, tu, tu, tu, non può tecnicamente uscire dalla scatola. Anche se si potrebbe dire che le pareti quantistiche sono semipermeabili, ma lasciamo perdere questa cosa qua che ci complica la vita. Au, Allarghi la scatola. La scatola è il tuo universo. Mano a mano che allarghi la scatola, il tuo universo diventa infinito. Infinito vuol dire anche non locale, cioè dove non c'è nello spazio nel tempo. Quindi lo spazio, siccome la dualità non esiste, è uno spazio zero o uno spazio infinito, sono sostanzialmente per la non dualità la stessa cosa. Quando ti hai allargato la scatola, hai notato che l'energia del sistema è diventata bassa, bassa, bassa, bassa, bassa, bassa e con esse le pareti. Le pareti sono scomparse. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la particella può uscire dalla scatola, cioè noi possiamo uscire dall'universo solo quando fuori non c'è niente, perché l'universo occupa tutto lo spazio perché la scatola è diventata infinita. Cosa vuol dire questo? Che fuori non c'è, che ci siamo solamente noi. Quindi non c'è nessuno che da fuori ci può dire che cosa dobbiamo fare qui dentro o alterarci la realtà. Questo è il primo aspetto della questione. Poi è chiaro che noi siamo i creatori dell'universo, se questo è vero, noi da dentro la scatola, in qualche modo dobbiamo fare un'unica esperienza, cioè ricordarci chi siamo. E nel ricordarci chi siamo ci stiamo tentando di ricordare come cazzo abbiamo fatto sta scatola. Ecco quindi da dentro poi la nostra consapevolezza aumenta aumentando la consapevolezza aumenta l'entropia aumentando l'entropia si abbassa la temperatura questo vuol dire che la scatola si sta allargando in qualche modo e nell'allargamento della scatola che la scatola non si allarga perché non c'è lo spazio e il tempo quindi in realtà non si allarga noi la vediamo allargarsi ma che cos'è che vediamo la coscienza nostra che si allarga è come se te fossi su un palco e c'hai un riflettore che ti illumina e tu vedi sul palco semplicemente il tondo del riflettore illuminato. A un certo punto il, la luce si espande, diventa più larga e tu vedi più cose. La luce è legata al concetto di consapevolezza e di coscienza, cioè si, quello che si e che te ti permette di guardare più lontano, non è il fatto che si è allargato qualcosa, se non che si è allargata la tua coscienza che ti permette di guardare più lontano. Quindi da un punto di vista matematico noi diciamo si è allungata la scatola. In realtà la scatola non si allunga, è la tua coscienza che ti fa percepire che la scatola si è allungata e quando l'entropia è diventata massima e la temperatura si è abbassata, l'universo che non si espande come vedremo e non si contrae come vedremo oggi pomeriggio, in realtà quello che si espande è la tua coscienza. Grazie. Okay. grazie, grazie. grazie. Ultima, dom Ultima domanda, prima del break. Prego, eh, prego. Se può dare una delucidazione, mm. nella modifica dell'ologramma, eh, le tre componenti come possono eh, attuare la modifica? Mente, anima e spirito. Sì. Grazie. Sì. grazie. Dunque, eh, da un punto di vista pratico, eh, io farei in questo modo. cioè avendo acquisito come funziona l'ologramma, tu lo vedi nella tua testa e te lo modifichi nella tua testa. Perché quello che si vede, sostanzialmente, è che il, la stanza mentale è un punto di zero point energy, è un non luogo, è un non spazio, è un universo boomiano non locale. In quel contesto lì, quello che succede lì dentro, è che tu sei il padrone della tua scatola lì dentro, quello che succede lì dentro succede veramente anche fuori. Quindi, però, quello che succede, succede solo se te ne hai consapevolezza. Te c'hai um, una, una porta e devi aprire una porta. Se questa porta è invisibile e non sai che c'è, non tenterai mai di aprirla. Solo se sai che c'è o qualcuno ti dice Oh, ma non hai notato che c'è una porta? Ah, porca puttana, allora mi fai provare. E allora cominci a provare. E nel provare cambi la realtà. L'aspetto fondamentale, quindi, non è come ma sapere che lo puoi fare, perché sai che quella variabile è variabile. Quindi tutte e tre le, le coscienze devono sapere tutte e tre, Se più che lo sanno e più che... Assolutamente, lo Vabbè, okay. assolutamente, assolutamente. Grazie. Prego. Ok. Grazie di nuovo, Corrado.